a tutti e bentornati oggi andremo a realizzare questa porta cellulare che avete visto nell'anteprima che vedete qui è una porta cellulare che può essere un'idea regalo per il Natale ed è composta da un kit la patella, la tracolla e fondo e potete trovare questo dal sito accessorielli.com e ci sono vari colori, anche vari materiali potete trovare in pelle, questo tipo di materiale brillante la pelle stampata o anche la pelle cocco a secondo i vostri gusti è un progetto veloce ed è comoda. Mini per portare il cellulare. Si può mettere le cose essenziali cellulare fassoletti, le chiavi, quindi vi faccio vedere i kit e passiamo al tutorial, ecco, questi sono i materiali che ci serviranno per realizzare la porta cellulare, abbiamo qui il filato. Sto utilizzando Tripolino 2.0 nel colore Or Lurex, ci serviranno circa 80-90 grammi. Abbiamo qui il fondo, che è compreso nei kit. La patella, vedete, che è foderata anche all'interno con lo stesso materiale. Abbiamo qui la chiusura a girello. Per facilitare la montatura potete cucire direttamente questo alla borsa a tracolla con due moschettoni, due anelli mezza luna per agganciare la tracolla, tre marca punti l'ago da lana e uncinetto numero 3. Prendiamo il fondo, l'uncinetto numero 3, entriamo in questo buco e andiamo a lavorare due maglie basse. In quest'angolo lavoriamo quattro maglie basse. in questo due maglie basse in questo due maglie basse in questo quattro maglie basse in questo due maglie basse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 in questo due maglie basse in questo due maglie basse e in questo due maglie basse prendiamo l'accendino e tagliamo il filo e andiamo a chiudere facendo la sola di chiusura Prendiamo qui. Prendiamo un po e andiamo a bloccarlo qui dietro Prendiamo il filo e andiamo a lavorare in questo modo, inseriamo l'uncinetto qui e lavoriamo una maglia bassa, in questo lavoriamo una maglia bassa, in questo lavoriamo una maglia bassa, in questo una maglia bassa, in questo una maglia bassa, in questo una maglia bassa, arrivando qui dove ci sono questi due buchi qui, entriamo qui e lavoriamo due maglie basse, nel successivo una maglia bassa, nel successivo due maglie basse, nel successivo una maglia bassa, e lavoriamo una maglia bassa in quest'angolo, dove ci sono quattro maglie basse. Una maglia bassa in quest'angolo. Lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, e una maglia bassa qui, arrivando qui, in questo che separa questi due qui, lavoriamo due maglie basse. lavoriamo una maglia bassa con questo una maglia bassa una maglia bassa una maglia bassa una maglia bassa entrando qui due maglie basse una maglia bassa due maglie basse in questo punto una maglia bassa lavoriamo una maglia bassa in questo quattro maglie basse precedente quest'angolo una maglia bassa qui una maglia bassa qui una maglia bassa una maglia bassa in questo lavoriamo due maglie basse e terminiamo con una maglia bassa adesso chiudiamo il giro con una maglia bassissima a questo punto abbiamo il fondo che si presenta così iniziamo il punto vero e proprio una catenella rientriamo qui nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo due maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1 2 in questo lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1 2 in questo lavoriamo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 2 maglie alte nello stesso punto saltiamo 1 e 2 in questo lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte nello stesso punto continuiamo a ripetere questa sequenza saltando due punti una maglia bassa e 2 maglie alte nel punto successivo Ripetiamo fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro saltiamo le ultime due punti, uno e due, entriamo qui, in questo punto qui e lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte. adesso dobbiamo andare a lavorare a spirale quindi prendiamo il marca punto e lo andiamo a mettere qui che sarebbe l'inizio del lavoro adesso di solito alcuni lavorano qui il punto nella, uh, nella maglia bassa ma io vado a lavorare nell'ultima maglia alta lavorata nel punto precedente quindi entriamo qui quindi sappiamo 1 e 2 entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte nello stesso punto prendiamo il marca punto e lo inseriamo qui per non dimenticare l'inizio del giro saltiamo 1 e 2 in questo lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte. Saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte. Saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia bassa. 2 maglie alte nello stesso punto, sempre 1 e 2 entriamo qui. Una maglia bassa e 2 magliette. Sappiamo 1 e 2 in questo. Una maglia bassa e 2 maglie alte quindi ripetiamo il punto fino ad arrivare dove abbiamo i marca punto quindi alla fine del giro arrivando alla fine del giro dove abbiamo i marca punto togliamo i marca punto e andiamo a lavorare saltando un e 2 andiamo a lavorare qui una maglia bassa 2 maglie alte rimettiamo il marca appunto qui quindi non dobbiamo fare altro che andare a ripetere questa sequenza di saltare due punti e lavorare una maglia bassa e due maglie alte nel punto successivo quindi continuiamo così fino ad avere 13 giri in totale quindi dobbiamo fare questo 13 volte quindi per sapere quanti giri abbiamo dobbiamo contare questo piccolo punto ventaglio così per esempio qui ho 1 e 2 giri ho iniziato il terzo giro quindi arrivando qui vedi che conta 1 2 3 quindi dovete lavorare così non dimenticare di mettere marca punto ho terminato di lavorare 13 giri sono arrivato dove c'è il marca punto. adesso prendiamo la nostra borsa e lo posizioniamo così perché noi andremo a mettere il marca punto in questi due angoli vedete qui mettiamo un marca punto qui E mettiamo l'altro marca punto qui adesso in questo quattordicesima giri dobbiamo inserire l'anello mezzanula perché la lavoriamo assieme con l'uncinetto per tenere fermo non è che dobbiamo cucire dopo se volete anche cucirla dopo va bene lo stesso ma io andrò a lavorarlo in questo quattordicesima giri togliamo i marca punto dobbiamo andare a inserire adesso dobbiamo andare a lavorare la quattordicesima giro arrivando qui dove abbiamo il marcapunto dobbiamo andare a lavorare l'anello mezza luna ok togliamo il marcapunto riprendiamo il lavoro saltiamo le due maglie entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e 2 magliate e mettiamo in marca punto saltiamo 1 e 2 qui e lavoriamo una maglia bassa e 2 alte nello stesso punto saltiamo 1 e 2 Qui, una maglia bassa due alte nello stesso punto arrivando qui dove c'è il marca punto c'è un altro punto qui punto ventaglio entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa prendiamo l'anello di posizioniamo, guardate, la posizioniamo così e andiamo a lavorare passando dall'anello D entriamo dove c'è il punto e lavoriamo due maglie alte togliamo il marcapunto saltiamo 1 e 2 in questo entriamo nel, nell'anello di e. entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte nello stesso punto e così abbiamo inserito l'anello mezzaluna saltiamo 1 e 2 qui una maglia bassa e due maglie alte scattiamo ne due una maglia bassa e due maglie alte quindi dobbiamo ripetere così fino ad arrivare dove c'è questo marca punto quando arriviamo qui dobbiamo ripetere quello che abbiamo lavorato qui come abbiamo lavorato questo lato la dobbiamo fare qui lavorando una maglia bassa due maglie alte nello stesso punto passando sotto l'anello poi saltando due qui e lavoriamo di nuovo una maglia bassa e due maglie alte passando attraverso l'anello mezzaluna ho lavorato fino ad arrivare qui dove abbiamo il marcapunto dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto in questo lato quindi e saltiamo 1 e 2 entriamo qui lavoriamo una maglia bassa prendiamo l'anello di la posizioniamo così e lavoriamo due maglie alte tonni a mi marca punto. Saltiamo 1 e 2 e lavoriamo una maglia bassa prendendo anche l'anello di e 2 maglie alte. Saltiamo 1 e 2 una maglia bassa. Due magliette nello stesso punto. Una maglia bassa. Due magliette nello stesso punto. Una maglia bassa. E due magliette nello stesso punto togliamo il marcapunto e andiamo a lavorare l'ultimo giro di questa borsa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte. Rimettiamo il marcapunto. Una maglia bassa e due maglie alte. Sattiamo sempre due, una maglia bassa e due maglie alte. Sattiamo 1 e 2, una maglia bassa e due maglie alte. Sattiamo 1 e 2 qui, una maglia bassa e due maglie quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro arrivando alla fine del giro togliamo i marca punto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima saltando 1 e 2 in questo chiudiamo con una maglia bassissima una catenella e lavoriamo una maglia bassa nel successivo, mettiamo il marca punto qui perché questo è un punto di rifinizione per il bordo. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro, arrivando alla fine del giro tagliamo il filo e andiamo a chiudere togliamo il marca marcapunto e andiamo a chiudere in questo modo facendo la sola di chiusura. La riportiamo all'interno e andiamo a bloccarlo in questo modo abbiamo terminato la borsa e totale di 15 giri e un giro di maglia bassa sopra adesso prendiamo la borsa in questo modo la posizioniamo bene prendiamo la patella togliamo questo, che lo cusciere. togliamo questo poi la cusciamo dopo prendiamo così, vedete, posizioniamo in questo modo per avere la misura precisa e giriamo adesso collago la lana e il filo Andiamo a cucire qui, prendiamo l'ago dalla naifilo filo dorato, andiamo a cucire la patella passando in questo modo. Inseriamo qui. così fino ad arrivare qui e poi dopo si può tornare indietro e cucirla a doppia per essere più forte. Ho terminato di cucire la patella. Adesso giriamo da questo lato e pieghiamo in questo modo. Prendiamo questo e andiamo a inserire così giriamo cerchiamo di posizionarla al centro teniamo con la mano qui sotto giriamo e apriamo così andiamo a cucire questo qui Quindi continuiamo così fino ad arrivare qui. Ho terminato di cucire questo, quindi chiudiamo e chiudiamo la nostra borsa. Dobbiamo andare ad agganciare la tracolla. termine del nostro progetto e questo è un bel regalo natalizio per chi vuole regalare una borsa handmade e anche si può utilizzare non soltanto portare solo i cellulari si può utilizzare anche per portare le piccole cose per le passeggiate serale. per quanto riguarda la fodera potete foderarla o con il fettro o con la stoffa semplice, se lo volete lasciare anche così, va bene, a secondo il vostro gusto. Quindi, grazie per avermi seguito. Se il video vi piaccia, lasciatemi un bel like, e scrivete nei commenti i vostri suggerimenti. Ci vediamo presto per il prossimo video. Ciao! Thank mm -hmm. you.